A tutti, io sono Sara Zeliti e a mio fianco c'è Sara Moncaglia. Vi dirò tra un attimo chi siamo e vi anticipo però prima come intendiamo condurre questo incontro. Eh, perché noi vi dire, racconteremo brevemente chi siamo e invece in modo proprio approfondito come lavoriamo quindi non solo i nostri progetti ma come abbiamo lavorato a questi progetti in particolare ci sottorneremo sulla metodologia, le domande di ricerca e alcuni riferimenti teorici di cui poi troverete anche nel, nel materiale che vi hanno anticipato dell'Apsus eh, riferimenti bibliografici che possono essere utili magari anche per questo lavoro finale che dovrete realizzare eh, vi faremo poi vedere eh, alcune selezioni, alcuni montaggi del, della nostra ricerca sul campo, quindi vi faremo vedere anche dei filmati alla fine del, dell'incontro e lasceremo un poi uno spazio per eventuali domande o commenti sulle, sulle cose che ascolterete. Allora, come vi dicevo, innanzitutto ci presentiamo, noi siamo due ricercatrici indipendenti. Eh, siamo soci fondatrici dell'associazione A Voce, di cui in questo momento vedete il sito, vi segnalo che abbiamo anche una pagina Facebook che poi magari condivideremo attraverso quella dell'associazione della Lapsus. Eh, siamo in questo momento peraltro a sinistra presso questo dipartimento con una ricerca che stiamo svolgendo coordinata proprio da Roberta Carruccio sulle dismissioni a sesso San Giovanni. Eh, quindi ci occupiamo di lavoro, non solo di lavoro contadino e lavoro agricolo, ma anche di lavoro industriale e operario. La ricerca che stiamo svolgendo adesso è proprio, proprio su questo. Eh, però Oggi vi parleremo invece eh, di un lavoro che l'associazione a voce, che appunto di, una sorta di studio associato di ricercatrici, eh, conduce ormai dal 2010, quindi eh, qualche anno che stiamo lavorando su questi temi del lavoro agricolo, e eh, quindi un, diciamo, una visione un po' di più, più di lungo periodo eh, ehm, di Confezionata, diciamo, col, costruita attraverso piccole ricerche alcuni segmenti di ricerche ehm, Erika vi ha accennato quella sul parco sud ma come vi ho vi parleremo anche di altri territori di altre geografie eh, allora in particolare ehm, raccontiamo appunto eh, queste indagini che stiamo facendo sull'agricoltura di montagna e sull'agricoltura periurbana eh, come vedrete eh, dalla, anche dalla slide che abbiamo in questo momento a disposizione ehm, noi in questi anni abbiamo eh, raccolto in particolare cinque differenti progetti con cinque diverse istituzioni quindi una pluralità di ricerche e anche di istituzioni coinvolte il primo progetto è proprio quello che accennava Erika, gli eh, imprenditori agricoli in Lombardia, saperi e pratiche delle relazioni del cibo nel Parco Agricolo Sud Milano, che è stato svolto insieme al Consorzio Cuccagna, alla Regione Lombardia, nell'ambito del REIT, il Registro delle eredità immateriali Lombarde. Sempre nell'ambito del REI abbiamo realizzato una ricerca invece sulla Vallolona e nell'indice che poi vi farà girare Erika troverete anche un, un saggio scritto da me insieme a Bianca Pastori che, polo, che è una contropologa che ha lavorato con noi. Eh, sulle, invece sulla Vallolona, quindi sulle sponde del fiume invisibile, memorie e tradizioni intorno a Mulini, agricoltura e industria della Vallolona. Un altro progetto realizzato in particolare proprio da Sara Roncaglia insieme a Bianca Pastori è Agricoltrici per scelta, etnografie di lavoro delle produttrici agricole di montagna nella provincia di Como come vi dicevo diverse geografie, cioè questo è proprio uno spaccato sull'agricoltura di montagna e sul lavoro femminile, quindi le donne al lavoro. Un altro progetto coordinato direttamente da Sara Roncaglia sulla produzione del vino in schiavo, sempre insieme a Regione Lombardia e infine Food People che è un progetto che stiamo realizzando insieme al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano eh, peraltro verrà presentato proprio tra un paio di settimane quando il museo inaugura questo nuovo padiglione dedicato proprio al cibo eh, in occasione di Expo eh, e potrete vedere qui eh, nell'allestimento museale eh, alcune delle interviste che noi abbiamo realizzato per questo progetto. E qui tocco un altro punto, vi abbiamo parlato di pluralità di progetti ma anche plur, e quindi di soggetti e istituzioni coinvolte ma anche pluralità di esiti culturali perché ehm, attraverso il lavoro di ricerca che, che noi svolgiamo appunto, eh, ci troviamo a produrre anche ehm, appunto, esiti differenti che vanno appunto dall'allestimento museale alla produzione di videodocumentari invece stesura di saggi più tradizionali o anche materiale multimediale, quindi redazione di siti internet e, e appunto saggi o volumi come quelli che, che abbiamo toccato eh, questa sera. Eh, infine, un, un ultimo dettaglio per capire meglio chi siamo, anche una pluralità di soggetti al lavoro, cioè noi stesse siamo appunto un collettivo che lavora, lavoriamo appunto in, in gruppo, in staff, e un collettivo fatto da professionalità molto diverse, perché io sono una storica, che si occupa in particolare di storia del lavoro e storia orale, eh, Sara è una storica ma con anche un dottorato in antropologia, quindi in realtà si occupa proprio di antropologia del lavoro e antropologia culturale, eh, insieme a noi lavorano a seconda appunto con geometrie variabili però quasi sempre lavorano anche un regista e una montatrice video perché come vedrete noi lavoriamo soprattutto con il video eh, un fotografo ehm, e ha, hanno lavorato nel, negli anni anche invece, un archivista catalogatrice quindi che si occupa in particolare della conservazione delle fonti audiovisive che noi raccogliamo ehm, e, è un urbanista, esatto, in questo momento sta lavorando un urbanista, quindi papà a seconda dei progetti costruiamo anche staff multidisciplinari. Ha lavorato un agronomo in passato proprio su questi lavori qui sul Parco Sud, eh, proprio perché il nostro tentativo è quello di provare anche a tenere, non solo raccogliere voci plurime, quindi ascoltare eh, molte persone, diverse persone, ma anche ascoltarle e osservarle con occhi e orecchie diverse, quindi con la capacità di dialogare con discipline diverse almeno ci proviamo, che è un po la, anche la parte poi, crediamo più interessante, e più, più divertente del lavoro che facciamo è proprio quella anche di contaminarci con professionalità diverse. Eh, in questo momento io invece vi farò un affondo un po' su quello che è un po' il mio specifico, cioè la storia orale. Proverò eh, a dirvi in modo molto sintetico e molto eh, per titoli, per cui mi scuso se, se, appunto, se sarà un po' a slogan, però credo che sia inevitabile in un incontro contenuto come questo, ma siamo poi a disposizione, tanto io quanto Sara, per eventuali approfondimenti o dettagli anche bibliografici. Vi provo a spiegare cos'è la storia orale, perché non so quanti di voi ne sappiano qualcosa ehm, e spero con, con i dettagli che vi daremo oggi su storia orale e antropologia magari di avere qualche curiosità vostra di ricerca e di lavoro. Eh, vi dicevo, andrò un po' per slogan, per titoli. Vedete in questa slide tre punti fondamentali che sono i tre punti che vorrei mettere a fuoco nel provare a spiegarvi che cos'è la storia orale e cosa vuol dire fare storiografia attraverso le fonti orali e le fonti audiovisive, perché ribadisco come lavoriamo con il video. Allora, la prima cosa fondamentale è proprio quella di tenere presente che stiamo parlando di interviste. Non a caso lo vedete scritto alla Portelli, cioè con il termine, con l'evidenza del dell'etimologia, cioè una, una enfatizzazione dell'etimologia intervista, quindi un incrocio di sguardi, come appunto dice Sandro Portelli che è uno dei padri fondatori della storia orale in Italia e che troverete per altre bibliografia citate più volte. Eh, cioè la fonte orale come fonte relazionale e la storia orale come arte dell'ascolto e della, della relazione, cioè la cosa fondamentale del nostro modo di lavorare è proprio quello che il lavoro sul campo è fondamentalmente una relazione, è un incontro tra persone, tra ricercatore e ricercato, e ricercati, tra i ricercatori e i ricercati nel nostro caso, perché ribadisco la pluralità del nostro lavoro. Ed è un incontro che trasforma reciprocamente, tanto noi che ascoltiamo quanto loro che si raccontano. Eh, vorrei qui leggervi proprio un passaggio. ...online, perché lo, lo potete trovare sul sito dell'Aiso, che è l'Associazione di Storia Orale, magari poi vi diamo anche il riferimento puntuale. Eh, Sandro appunto dice che la storia orale è un'arte, oltre che dell'ascolto, della relazione. La relazione tra persone intervistate e persone che intervistano, un dialogo. La relazione tra il presente di cui si parla e il passato di cui si parla, la memoria la relazione fra il pubblico e il privato, tra l'autobiografia e la storia, la relazione fra l'oralità della fonte e la fonte e la scrittura dello storico. A differenza della maggior parte dei documenti di cui si avvale la ricerca storica, infatti, le fonti orali non sono reperite dallo storico, ma costruite in sua presenza, con la sua diretta e determinante partecipazione. Si tratta dunque di una fonte relazionale in cui la comunicazione avviene sotto forma di scambio di sguardi, di intervista, di domande e di risposte, non necessariamente in una sola direzione. L'ordine del giorno dello storico si intreccia con l'ordine del giorno dei narratori. Quello che lo storico desidera sapere può non interamente coincidere con quello che le persone intervistate desiderano raccontare. Come vedrete, su queste cose poi torneremo anche in seguito parlandovi meglio del nostro modo di lavorare. E quindi, credo che già con questo affondo un po' su cosa vuol dire lavorare con questo tipo di fonti, eh, possiate già rendervi conto che questo tipo di lavoro è un lavoro eh, molto impegnativo soprattutto con un tempo prolungato, con un tempo dilatato, cioè ha bisogno di tempo. Eh, ha bisogno di un tempo sufficiente per creare queste relazioni, quindi non solo per noi per prepararci a questi incontri, per studiare il tema su cui andiamo ad indagare anche attraverso queste fonti, ma proprio per costruire questa relazione con le nostre fonti e per costruire una relazione di fiducia che in realtà non si esaurisce poi nel momento dell'incontro, nella mezza giornata di lavoro, dell'intervista, delle storie di vita che noi raccogliamo, ma un prima e un dopo, un prima e un dopo che agiscono poi con il, nostro, con il nostro lavoro, interagiscono con il nostro lavoro e questo proprio perché per costruire l'osservazione partecipante, quindi il dialogo e la relazione tra le persone eh, ci sono appunto tutta una serie di, di, di tempi e di modalità che devono essere attivate eh, dal ricercatore e dalle persone che incontra, avere il tempo poi di filmare, di fotografare Fare, di, di riprendere non solo le persone che incontriamo, ma anche gli spazi, gli strumenti di lavoro, i, loro, i prodotti del loro lavoro, in particolare parlando di lavoro agricolo, quindi di un lavoro che ha una relazione diretta con uno spazio, e con, con il terreno, con l'ambiente in cui agiscono gli operatori che le danno l'intervistato. Il secondo punto, su cui vorrei soffermare la vostra attenzione, invece è la valorizzazione della parola e i tre tempi della fonte: già prima abbiamo ha sentito nelle parole di Sandro Portelli, il basato, passato, presente e durata. Cioè la orale, nella fonte orale del nostro lavoro si intrecciano questi tre livelli diversi, che sono appunto, eh, ancora una volta come ben sintetizza Sandro Portelli, che dice quando lavoriamo con le fonti orali dobbiamo tenere insieme tre fatti distinti: un fatto del passato, l'evento storico che noi andiamo a indagare, un fatto del presente cioè il racconto che viene fatto dall'intervistato oggi, in questo tempo, è un fatto di relazione di durata, cioè il rapporto che esiste e che è esistito tra questi due fatti, cioè tra quello che è successo e come viene ricordato oggi. E quindi qui sottolineo un altro aspetto davvero interessante e che spiega forse anche perché noi lavoriamo con questa squadra un po' promiscua. Il lavoro dello storico orale include la storiografia in senso stretto, il lavoro sulle fonti, il lavoro sul contesto e quindi la ricostruzione del passato l'antropologia culturale la psicologia individuale che fa un lavoro appunto di affondo nella storia individuale nella soggettività e quindi del percorso di ogni persona che incontriamo e Sandro che è in realtà un storico della letteratura americana quindi lavora soprattutto sui testi formalizzati, dice anche una critica testuale, cioè un'analisi e interpretazione del racconto, ma tutti noi lavorando con le storie di vita lavoriamo con racconti, con narrazioni e rappresentazioni, quindi anche questo aspetto di interpretazione eh, del testo è fondamentale nel nostro lavoro. Infine, ultimo aspetto da sottolineare del nostro lavoro è che la fonte oraria è una fonte storica, e quindi c'è tutta una parte di produzione e gestione della fonte orale e di conservazione quindi anche della fonte orale eh, perché appunto nel momento in cui noi siamo convinti nel facendo questo lavoro che eh, anche l'intervista è una fonte storica e diventa quindi un documento, un documento storico è molto importante costruire in modo corretto il processo di produzione di questa fonte che è una fonte che produciamo noi nel, nel presente e quindi deve essere poi tale per essere una fonte storica deve essere accessibile, interrogabile e verificabile da soggetti terzi anche estranei alla ricerca per cui questa è nata quindi nello specifico di Avoce ad esempio noi abbiamo attivato una sorta di convenzione con la regione Lombardia con l'AIS l'archivio di Etnografia e storia sociale di regione Lombardia abbiamo aperto presso quell'archivio che è un archivio che conserva soprattutto materiali eh, appunto sonori e audiovisivi una sorta di fondo appunto di conservazione del, nostro, del materiale che noi produciamo è un fondo aperto perché è un fondo che si costruisce ricerca dopo ricerca noi questa cosa la diciamo sempre anche alle persone con cui lavoriamo alle istituzioni con cui lavoriamo e alle persone che andiamo ad intervistare proprio perché sia trasparente e chiaro il processo di produzione di questa forma e nel produrre le interviste non è sufficiente accendere un audioregistratore o una videocamera ma c'è tutto anche un percorso di costruzione, in particolare il fatto di costruire anche del materiale di corredo delle schede, della documentazione che si affianca alla fonte che è poi la registrazione che noi, che noi effettuiamo un materiale in cui noi andiamo ad inquadrare qual è il progetto, qual è il contesto in cui abbiamo prodotto questa questa fonte i dati sugli intervistati ma anche sugli intervistatori sullo staff di lavoro quindi dettagli anche su chi perché è una cosa che non abbiamo tempo oggi di approfondire ma in quanto fonte relazionale e dialogica la fonte è coprodotta cioè è prodotta dagli intervistatori dagli intervistatori e dagli intervistati quindi ha una duplice diciamo sono diversi produttori presenti quindi è importante avere informazione di contesto su tutti questi soggetti coinvolti informazioni sul contenuto ed eventuali materiali di corredo allegati, se noi raccogliamo fotografie o altra documentazione, depie o altra documentazione che si raccoglie durante l'intervista viene poi conservata nell'archivio. A questo punto vi lascio invece, eh, passo la parola a Sara che vi parlerà appunto dell'aspetto diciamo più legato alla metodologia dell'etnografia e dell'antropologia. Come ha ben descritto Sara, noi lavoriamo in team, lavoriamo insieme e questo lavorare insieme comporta una, una lunga riflessione sul nostro e siamo, saremo molto brevi nel dirvi come lavoriamo ma crediamo che sia utile dirlo proprio perché il materiale prodotto, i progetti che nascono da queste rielaborazioni sono il frutto delle nostre metodologie e dei, come dire, degli incroci che abbiamo fatto con le metodologie che mettiamo, che mettiamo in atto. L'etnografia, sarò sintetica forse qualcuno qui ha avuto già modo di utilizzare questa antropologia, di sentirne parlare o di frequentare un corso di antropologia culturale, la intendiamo nei nostri progetti di ricerca essenzialmente come un'attività, un'attività di campo. Quindi vuol dire andare sul campo, stare con le persone, guardare gli oggetti, guardare gli spazi, passare un tempo della vita con queste persone, un tempo condiviso senza... Voglio dire, anche utilizzare troppo il fatto di stare sempre con i soggetti studiati, anche perché spesso anche loro non è che ci vogliono sempre intorno, quindi dobbiamo in qualche modo anche eh, come dire, condividere e negoziare i tempi di presenza dei ricercatori sul terreno di campo e vuol dire quindi fare come diceva Sara, osservazione partecipante. Eh, il che magari vuol dire anche partecipare all'attività di raccolta all'attività proprio agricole sempre se ci permettono e se ci danno la possibilità di farlo e in quel momento di utilizzare non soltanto l'intervista in profondità come facciamo per la, poi la documentazione ma anche tutto quello che è un corredo di parole in libertà di parole che comunque eh, esulano se vogliamo anche da un momento più formalizzato come quello che poi va a finire nella documentazione e negli archivi Tutte queste eh, parole, descrizioni e a volte soprattutto silenzi perché spesso abbiamo visto anche che nel lavoro agricolo molto più eh, diciamo, della, della descrizione di ciò che sta succedendo c'è cioè il gesto, il saper fare e questo saper fare diventa particolarmente eh, importante eh, guardarlo, vederne i cambiamenti, quindi magari interrogare ciò che c'era prima e questo, la, la storia orale ci aiuta moltissimo a capire quali sono le evoluzioni della tecnica e il video ci aiuta moltissimo perché spesso attraverso il video possiamo dare in maniera più immediata gli aspetti performativi di una cultura materiale e questo è, come dire, è utile ma non è eh, privo poi di complicazioni, l'immediatezza per esempio del video che può sembrare problematica invece poi ha tutta una serie di questioni legate a Punto, allo sguardo, a che tipo di sguardo si utilizza, a che tipo di negoziazione degli sguardi cioè tra chi si fa guardare, chi si fa riprendere, oppure i cercatori stessi che sono in campo e che quindi vengono ripresi insieme ai soggetti che studiamo. Ma l'etnografia è anche uno sforzo intellettuale, un paradigma ovvero eh, possiamo dire che è parte di una lunga tradizione intellettuale che cerca progressivamente di distaccarsi da tutto quello che sono i principi positivisti, ovvero, lo diciamo in modo molto semplice, ma pensare che i fatti esistano di per sé e che si manifestino di per sé e che invece non abbiano bisogno di un lavoro di interpretazione da parte di chi, come dire, li eh, performa, li fa e da parte anche di chi li raccoglie e li eh, li descrive, mi eh, fa una descrizione, si dice spesso una descrizione spessa. E infine forse quello che in questi anni mi ha, mh, parlo, personalmente, ma mi ha mh, maggiormente, eh, parlo personalmente, ma so di parlare per tutto il gruppo di ricerca, mi ha maggiormente coinvolto, che è quello dell'etnografia come stile narrativo, ma anche proprio come lavoro riflessivo. Quello che diceva Sara, il fatto di lavorare in un team con persone che hanno anche eh, eh, come dire, tradizioni eh, professionali, accademiche diverse, io stessa venendo da due mondi che io reputo estremamente complementari, ma eh, a volte non è così semplice farli incontrare, quindi storia, in particolare storia orale e antropologia, eh, la riflessività che i ricercatori mettono in atto quando utilizzano le proprie tecniche di ricerca poi come dire, entra in, eh, in confronto dialettico interessante forse è la cosa più interessante con la riflessività degli autori stessi spesso quando, io ho i primi, quando abbiamo incontrato i primi agricoltori nei nostri primi lavori sul campo ci siamo veramente eh, stupite eh, in maniera direi po' anche con una certa innocenza, eh, come dire, teorica, ci siamo veramente stupite del, delle persone che incontravamo, del grado di capacità di confrontarsi con i grandi temi, per esempio, del mondo, ma anche con, i grandi, eh, con, con una grande maestria nel, nel raccontarci le loro cose, nel raccontarci le loro professioni, nel raccontarci il loro lavoro e i cambiamenti del loro lavoro. Quindi questo Uh, sguardo riflessivo che noi utilizziamo su, con noi stessi, sulle nostre metodologie, come dire, spesso è il veicolo più interessante per entrare anche in contatto con la riflessività degli, degli attori stessi uh, questo è un, un po' un preambolo che abbiamo fatto perché ci, volevamo farvi veramente capire quanta anche riflessione c'è dietro la raccolta delle testimonianze dietro il lavoro di ricerca che facciamo Ora entriamo un po' più nella, nella ricerca e nei, nei riferimenti teorici che abbiamo utilizzato per portare avanti la ricerca. Eh, sono stati tanti, nel materiale che, voi, che vi abbiamo dato vedrete una sfilza veramente di, di lavori, di, di, di fonti diverse sull'agricoltura e in particolare sull'agricoltura lombarda ma non solo, perché poi l'agricoltura lombarda come dire, è eh, all'interno di un incrocio di traiettorie dell'agricoltura globale che è, la rende particolarmente interessante e, e viva anche da questo punto di vista e Quindi una pluralità di approcci teorici, ma perché ne abbiamo scelti due, que, tutti quelli che potevamo trovare ne abbiamo scelti due. Eh, uno di un sociologo rurale che è Van der Plögg, che ha scritto appunto i nuovi contadini, le campagne, le risposte alla globalizzazione e che abbiamo anche potuto incontrare all'Istituto Cervi di Reggio Emilia quando è venuto a raccontare delle sue ricerche, quando il plug è stato moltissimo in Italia, ha lavorato quando ancora era uno studente, un giovane studente, ha lavorato nella campagna emiliana sul il parmigiano reggiano poi in tanti praticamente in quasi tutti i contesti rurali del mondo, ma diciamo, uh, parla anche un buonissimo italiano con un accento emiliano che insomma, è particolarmente gradevole e ce l'ha reso anche molto vicino. E, ma eh, Van der Plogge ci dice delle cose interessanti su cosa sta succedendo oggi, nell'agricoltura oggi, perché eh, come vi dirà Sara, diciamo, quello che eh, noi abbiamo riscontrato, che i nostri testimoni, le persone che abbiamo incontrato quindi persone diverse, agricoltori, imprenditori agricoli, poi capiremo bene le distinzioni anche che ci sono tra contadini, imprenditori agricoli e nuovi contadini, ma eh, queste persone, eh, soprattutto abbiamo cercato di capire cosa succede negli ultimi 15 anni. Cioè, dagli anni 90, dagli anni 95 ad oggi, che cosa è cambiato nell'agricoltura lombarda? Quali sono state. E le strategie produttive che gli agricoltori hanno messo in campo quali sono state la diversificazione dei canali di vendita insomma cosa c'è di nuovo che noi non conoscevamo e che invece ci hanno raccontato così bene e per però partire dalle parole dei, dei testimoni abbiamo bisogno anche di avere dei riferimenti su cosa sta succedendo nell'agricoltura intorno al mondo e Vanderblog l'ha fatto molto bene e ha individuato tre principali traiettori di sviluppo e queste, a queste tre principali traiettorie si corrispondono poi delle pratiche agricole, dei tipi di azienda, eh, delle, delle, delle pratiche di lavoro molto diverse. E la prima è appunto quella che lui individua nella tendenza all'industrializzazione, ovvero Van der Plough dice che nell'agricoltura mondiale c'è una forte tendenza all'industrializzazione che è caratterizzata da un'agricoltura capitalistica. Che cosa vuol dire? Che impiega specialmente e soprattutto forza lavoro salariata, che ha un'ampia rete di imprese agricole mobili e che produce una forte pressione sui sistemi locali e sistemi regionali. Poi ci dice anche che c'è una sorta di contrapposizione, di specchio a quello che sta succedendo alla tendenza all'industrializzazione una rimpressione invece del mondo contadino, con dei processi di ricontadinizzazione e questo significa piccole, unità, piccole o medie unità familiari di solito la proprietà della terra, le persone che vivono e che hanno delle piccole aziende di solito possedono anche la terra, nelle nostri lavori di campo abbiamo la maggior parte degli agricoltori che abbiamo incontrato possedeva la terra o l'aveva ereditata Pochissimi, anzi forse li possiamo contare su due, diciamo delle 30-35 interviste che abbiamo raccolto non avevano il possesso della terra e non l'avevano ereditato. Quindi questo ci dice moltissimo di cosa, quali sono anche i canali di trasmissione poi del, del lavoro agricolo. Una produzione destinata al mercato, alla riproduzione dei fattori aziendali e al sostentamento della famiglia, quindi la la dimensione del mondo contadino ha anche queste car caratterizzazioni. caratterizzazioni. E Vandero Bloch dice anche un'altra cosa: dice che è un'espressione moderna della lotta per l'autonomia e la sopravvivenza, e questo lo vede in particolari in contesti extraeuropei, sta pensando soprattutto dove ha fatto ricerca in Sud America o in alcune zone anche dell'Asia, eh, penso. Che l'India, dove eh, la piccola proprietà diventa anche una modalità di resistenza nei confronti invece di un accentramento di un latifondo eh, molto, molto pronunciato. L'ultimo processo che Van der vede a livello mondiale, soprattutto in paesi come l'Africa e come l'Europa dell'Est o le zone rurali vicino alle città, ma questo non vale per il nostro parco agricolo sud che è veramente una delle zone più importanti, il parco agricolo più grande di Europa, l'abbandono don delle terre, quello che lui chiama la disattivazione delle terre che vado nel plio, che però dice non lo vede in modo negativo o perlomeno la vede come una strategia imprenditoriale dei contadini degli agricoltori che non riescono più a sostenere eh, proprio per le speculazioni fondiarie e l'abbassamento dei prezzi delle derrate agricole non riescono più a sostenere il lavoro agricolo e quindi lo abbandonano. Questa parte è particolarmente interessante per uno dei casi che vi faremo vedere di cui vi ha accennato Sara, l'ultimo progetto che stiamo portando avanti adesso e che speriamo di portarlo avanti nei prossimi anni, è sugli agricoltori non comunitari in Lombardia. Questi agricoltori non comunitari provengono da quelle zone dove c'è stata una disattivazione delle terre e quindi vuol dire una disattivazione un abbandono delle pratiche agricole e quindi come dire, dei saperi che non esistono più, che però arrivano qui dove c'è una commissione tra lavoro agricolo, diciamo, se possiamo usare una parola tipicamente lombardo, e invece poi pratiche che provengono dal Marocco, nel caso abbiamo incontrato un ungitore marocchino, ma non so, molti dell'Europa dell'Est, alcuni imprenditori agricoli cinesi, alcuni eh, salariati che lavorano molto per esempio nell'allevamento delle vacche, penso a SIC, eh, quindi come dire, un mondo composito che abita le nostre, le nostre campagne e che bello, di cui sarebbe bello sapere molto di più. Eh, questo è uno dei testi e eh, nel caso in cui, mh, come ha detto giustamente Sara, noi adesso stiamo veramente riducendo all'osso molte cose. Se vi interessa maggiormente questo argomento siamo disponibili per in qualsiasi modo, e in, in, in qualsiasi forma, email, eccetera. L'altro invece libro che è più attinente proprio all'antropologia fa un discorso veramente complesso, è di Michael Kearney che si chiama Reconceptualizing the Presentary cioè Anthropology in Global Perspective. E uh, Kearney, uh, perché ho scelto questo libro tra i molti che si occupano sicuramente di antropologia rurale? Intanto perché Kearney ci fa vedere come la figura del contadino sia stata, uh, come l'antropologia, scusate, culturale abbia utilizzato la figura del contadino all'interno dei propri studi e lo fa criticamente però attraverso un lavoro di revisione della letteratura precedente, della letteratura antropologica precedente al suo lavoro, ma lo fa anche in un modo che secondo me è il modo come dire, più ricco poi, di fare etnografia e antropologia, quello di unire come dire, la storia e l'etnografia e l'antropologia culturale. Ovvero cosa fa? Koenig ci fa vedere quali sono tutti i processi storici entro cui gli antropologi si sono trovati che sono essendo di solito soprattutto antropologi del mondo come dire, dire, occidentale per dare una definizione molto ampia e anche come dire, fortemente criticata come nei diversi, nei diversi, nei diversi momenti gli antropologi hanno, abbiano utilizzato la figura del contadino per una serie di istanze e come la storia stessa e le politiche poi, che sono state adottate nei confronti dell'agricoltura abbiamo risentito anche di questi dibattiti, dibattiti eh, di carattere eh, antropologico. Eh, ho scelto cinque punti molto, che vorrei evidenziare eh, in modo molto sintetico. Uno è appunto quello che vi dicevo prima, a un certo punto mi dire... L'antropologia incontra il contadino, lo incontra relativamente tardi, io sto volutamente utilizzando una parola in modo molto, eh, come dire, molto sintetico, quella ovvero di contadino che invece avrebbe bisogno veramente di molta più eh, come dire, riflessione teorica, però eh, lo incontra tardi e lo incontra in un momento preciso, lo incontra nel momento in cui quello che era sempre stato il suo soggetto, come dire, che rappresentava, possiamo dire, l'alterità radicale, ovvero il primitivo, entra in una fase di crisi. Quindi possiamo dire che il contadino, anche se non in un modo eh, come dire, eh, completo, va a sostituire la figura del primitivo. Ma la sua diversità è una diversità, come dire, meno radicale di quella del primitivo, molto più prossima, a quelli che sono, per esempio, i luoghi in cui gli studiosi stessi facevano ricerca, magari molti studiosi provenivano anche da contesti rurali, però questa figura è stata spesso, come dico, un soggetto fuori dalla storia, cioè è stata, come dire, caratterizzata da una serie di elementi, da una serie di descrizioni che sono diventate descrizioni universali e che ancora oggi ci portiamo dietro in qualche modo e con cui dobbiamo fare i conti. Per esempio il fatto che come si fa a definire un contadino? Il contadino è tendenzialmente, secondo anche questa visione piuttosto stilizzata, è colui che possiede la terra, e quindi mentre invece ad oggi vediamo che molti agricoltori non possiedono la terra, che lavora principalmente, principalmente per la produzione agricola, ma come? Lavora principalmente per la sussistenza e non invece per il mercato fuori dal, dalla propria unità, vogliamo dire aziendale, familiare, eh, quindi non per il reinvestimento. Quindi la stilizzazione che è stata data aveva queste caratteristiche principali. Quando, come dire, eh, iniziano, quando questa stilizzazione inizia ad avere anche una serie di ripercussioni politiche nella, nella, anche nella nostra, come dire, in Europa, non soltanto fuori dai, dai confini europei, soprattutto durante la guerra fredda, quando come dire, il contadino diventa uno dei baluardi del comunismo e quindi questo baluardo doveva essere come dire, soggetto a una strategia del contenimento, non a caso, non a caso in quegli anni eh, Dire. Si mettono a punto, soprattutto dopo la seconda guerra mondiale, tutta una serie di strumenti che poi andranno a essere così importanti per quello che verrà chiamata la rivoluzione verde, non a caso è chiamata rivoluzione verde, per scongiurare la rivoluzione rossa. Quindi quello che prima era la differenza dovuto a tratti di immanenza oppure a tratti di arcalcità eh, diventa invece come dire, entra sotto una nuova, una nuova luce che è quella del sottosviluppo, cioè l'agricoltore, il contadino deve essere portato dentro la storia attraverso un processo di modernizzazione che ne cambi le pratiche, ne cambi la soggettività, ne cambi le identità, quindi fondamentalmente. Eh, quando, eh, quando iniziano a cambiare le cose, possiamo parlare anche di una, quando iniziano a cambiare le cose, iniziano a cambiare dagli anni 80, quando anche l'antropologia, che era stata fortemente cooptata in questi progetti di sviluppo, in cui, come dire, Molti antropologi hanno visto anche nel sottosviluppo e in, nei development studies un'idea di, di progresso positivo non più unilineare non più fortemente stilizzato ma di progresso positivo e anche per togliersi quel senso di colpa di aver fatto parte di processi, di progetti coloniali e imperialistici e quando negli anni 80 finalmente si inizia a ragionare non più, in termini, non più in termini contrapposti tra noi e loro e quando l'idea del contadino acquista una stratificazione che parla di diversificazione io ho voluto utilizzare un'altra parola che è l'intersezionalità che è in realtà è una parola una teoria che è stata elaborata dalle femministe afroamericane negli anni 70 e che perché gli studi sulla contadinità, sull'antropologia rurale e gli studi sul femminismo hanno una serie di punti di contatto che possono essere, si possono spiegare in altre sedi. Eh, ma volevo soltanto tenerlo, darvi un accenno l'idea quindi che il soggetto, la contabilità sia un soggetto stratificato, plurimo, quindi ci sono agricoltrici donne quindi con differenze di genere ci sono agricoltori e agricoltrici che fanno parte di diverse classi sociali c'è tutto il tema dell'etnicità quindi legato a diversi contesti di provenienza quindi non un soggetto monolitico ma un soggetto che in sé racchiude una diversificazione e una differenziazione quello che abbiamo visto negli ultimi, negli ultimi anni, eh, che abbiamo fortemente riscontrato nelle nostre ricerche, è invece l'emersione di quello che viene chiamata la post contadinità ovvero l'emersione di un'idea diversa dell'agricoltore che non ha più a che fare con il possesso della terra ma ha a che fare con un'idea di transnazionalità, quindi di reti di agricoltori che si incontrano, che stanno insieme che si pongono nel, come attori, io li chiamo nuovi soggetti culturali globali perché dalle loro riflessioni eh, si evince quanto come dire, il, il loro ruolo sia così importante per tutti i temi che attraversano la nostra contemporaneità e che sono parte, eh, spero, del discorso di Expo, quindi so, l'ecopolitica i diritti umani il eh, land grabbing di cui ha parlato, è stato, è parlato in un'altra lezione è stato accennato quindi tutti i temi etici che hanno a che fare con chi siamo noi oggi e che cosa vogliamo dal nostro futuro quindi in questo senso questi due riferimenti ci sono sembrati molto importanti perché da un lato ci davano un'idea di che cosa stava succedendo a livello globale dal punto di vista dell agri delle agricolture, come giustamente eh, sottolinea eh, Van der Plum, però anche di una riflessione critica su come noi utilizziamo gli strumenti che, con cui lavoriamo e con i quali andiamo a raccogliere le testimonianze degli agricoltori stessi. Adesso magari possiamo partire meglio dalle domande di ricerca e dal, e dal lavoro di campo. Esatto, Dovremmo provare a sintetizzarvi, eh, visti questi riferimenti teorici, che domande, cosa ci siamo chieste, quindi cosa siamo andati ad indagare con in questo lavoro sul campo. Eh, Tenendo presente che noi siamo partiti da un presupposto che sarà già accennato e che, sul quale torneremo, che è quello che proprio a partire dagli anni '50 si assiste anche in Lombardia, anche nei territori che noi siamo andati a studiare alla rivoluzione verde, quindi a questo processo di industrializzazione e meccanizzazione dell'agricoltura, ehm, dell'agricoltura e di tutta la filiera della produzione agroalimentare. Ehm, questa cosa è fondamentale, è un presupposto fondamentale e imprescindibile perché ha determinato una profonda trasformazione delle pratiche di lavoro e delle identità dei lavoratori e delle lavoratrici che noi siamo andati appunto, ad ascoltare e proprio questo noi ci siamo, abbiamo provato a chiederci, cioè come negli ultimi 15-20 anni sono cambiate e stanno cambiando le pratiche di lavoro e come, queste, eh, e come insieme cambiano le identità dei lavoratori e delle lavoratrici. Sottolineo questo insieme proprio perché noi abbiamo cercato partendo appunto da queste sollecitazioni teoriche, da queste letture che sono qua la base del nostro lavoro di tenere insieme questi due aspetti, cioè pratica e identità, lo torneremo anche dopo, sperando di essere magari un po' più chiara e di precisare alcune, alcune cose, eh, proprio perché secondo noi non sono scindibili, sono l'uno il riflesso dell'altra e quindi delle nostre domande, cioè le abbiamo interrogate insieme, le abbiamo indagate insieme e quindi noi siamo andati appunto su quei territori di cui vi abbiamo accennato, cioè Parco Agricolo Sud Milano, la Val Boschiago, la Valle Olona e le montagne eh, comasche, eh, siamo andati appunto ad incontrare eh, imprenditori agricoli, eh, contadini, eh, salariati, salariate, perché ripeto anche sottolineiamo questo aspetto di uomini e donne, perché abbiamo tenuto, cercato di, di, di intervistare sia uomini che donne, chiedendo loro appunto come è cambiato il loro modo di lavorare, come si sono trasformate le produzioni agricole. Come sono, qual è stato l'impatto sui territori, come sono cambiati questi territori, eh, quali sono le pratiche tradizionali che si sono conservate o che si sono riscoperte eh, e quali sono anche appunto le pratiche tradizionali che arrivano da questa economia globalizzata perché negli ultimi 20 anni con la globalizzazione abbiamo anche questo tipo di interazione tra un dentro e fuori anche non troppo vicino, ma molto lontano. Eh, e abbiamo appunto diciamo alla base del nostro lavoro ci sono proprio queste narrazioni, queste rappresentazioni del loro lavoro eh, una cosa che abbiamo riscontrato nel, nell'incontrare appunto queste persone eh, sin da subito, vi faremo vedere tra l'altro la prima persona che abbiamo intervistato abbiamo portato oggi una selezione di Dario Olivero che è il primo contadino che noi abbiamo intervistato e a partire da lui ma anche tutti i successivi i suoi colleghi e colleghe ci hanno tutti collocato le loro storie all'interno di una storia più grande, di una periodizzazione più generalizzata, che poi è la periodizzazione classica della storia agraria lombarda, cioè rivoluzione verde e quindi gli anni 40 e 50, eh, gli anni 60 e 70 invece con la disattivazione appunto, l'abbandono delle terre e un processo di antropizzazione delle campagne e eh, quindi di trasformazione del territorio agricolo come spazio di residenza e spazio di produzione industriale e poi invece gli in anni 80 e 90 come anni ancora una volta di consumo di suolo, di sempre maggiore consumo di suolo soprattutto nell'area perurbana milanese quindi, ehm, ma anche gli anni appunto in cui diventa sempre più determinante la PAC quindi la politica agricola comunitaria europea e eh, quindi L'interferenza con un territorio, con uno scenario più ampio e lo sviluppo di piani rurali di sviluppo e di multifunzionalità che rientrano sempre appunto in questa logica di politica europea di sviluppo rurale. Se questa è la periodizzazione che tutti hanno fatto, noi poi abbiamo voluto fare un affondo sugli anni, ripeto, da, a partire dagli anni 90, quindi gli anni 90, gli anni 0 e gli anni 10, perché appunto abbiamo cominciato nel 2010, ma stiamo procedendo e speriamo di poter andare avanti. Insomma. E su questo abbiamo cercato proprio di capire eh, come è cambiato il lavoro, proprio fisicamente, materialmente e tecnicamente, eh, come sono cambiate le strategie produttive, sia la diversificazione produttiva, poi torneremo un po' nelle conclusioni di, di questa nostra presentazione, come sono cambiati i canali di vendita, le strategie di vendita dei produttori. Eh, anche la gestione della terra, le proprietà della terra e l'interazione con il mercato urbano, in particolare nella ricerca sulla, sul parco agricolo, la presenza di un mercato urbano, un mercato urbano che cambia profondamente, in particolare nell'ultimo decennio, inter interferisce molto poi con, eh, con le trasformazioni delle pratiche dell'identità. E a questo punto Sara ci ritorna un po' nel parlarci so, di identità. Faccio solo qualche osservazione teorica legata al tema dell'identità proprio perché, mh, diciamo, il tema dell'identità è un tema molto controverso in antropologia e soprattutto negli ultimi anni è stato fortemente criticato e in particolar modo perché è stato usato retoricamente nel discorso pubblico, nel discorso politico, per rivendicare tutta una serie di mh, retoriche dell'immanenza eh, che in realtà l'antropologia, eh, come dire, ha sempre, eh, da qui si è sempre distanziata. Quindi... Mh, non voglio farla particolarmente lunga su, questa, su questo aspetto, perché poi sarà più bello e interessante vedere come le persone si descrivono rispetto a questo, ma diciamo direi che l'identità come l'abbiamo intesa noi è sulla scia dei, degli studiosi di Noronzo, per esempio scritto un testo che parla proprio di ossessione identitaria, quindi ci rendiamo conto di quanto questo, questo, insomma, questo titolo sia molto chiaro nel, nell'esprimere anche una, eh, una riflessione su questo concetto. Noi l'abbiamo intesa come l'esito di una o più scelte, come scelte che spesso sono anche in contrapposizione tra loro, quindi non hanno una, una linearità e come eh, qualcosa che comporta sempre una carenza di coerenza, di, sistem di sistematicità, quindi qualcosa che è sempre fortemente in corso d'opera. Ecco. Eh, tutto questo può sembrare astratto e lontano, ma nella, quando gli agricoltori, per esempio, vi faccio degli esempi concreti che sono sempre più utili per, per capire questi concetti, quando gli agricoltori ci parlano della loro storia familiare, eh, quindi di come eh, il nonno, il padre, la sua metendono maschile, ma... Diciamo che negli ultimi anni si vedono aziende agricole gestite dalle donne che di solito hanno ereditato dal padre o dal nonno eh, e a volte ereditano in modo molto vincolante, cioè il nonno fino a, al padre fino anche a 80-90 anni gestisce ancora diciamo, in modo mh, importante comunque l'attività. Però quello che volevo dire, quando gli agricoltori e gli agricoltrici ci parlano di come eh, loro eh, fanno tutta una serie di scelte produttive eh, non, non ce ne parlano in modo lineare, come se non ci fossero conflitti, come se non ci fossero cambiamenti, come se appunto le dipendenze per esempio da tutte le politiche europee, da tutti i canali di vendita, da, per esempio dai cambiamenti che sono avvenuti banalmente con, con internet e quindi con la vendita diretta, tutto questo ha modificato fortemente il lavoro degli agricoli i quali di volta in volta mettono in, uh, come dire, in piedi delle strategie che sono contestuali e che non sono come dire, eh, neanche, neanche così sempre gestite a tavolino in modo razionale, quindi c'è un, un, un processo di cambiamento, di crescita di scelta che può essere molto diverso rispetto al lavoro dei padri o al lavoro delle madri e che si pone in un'ottica di, di contemporaneità, quindi di quello che succede oggi e di come posso portare la mia azienda, il mio lavoro, eh, le mie scelte più vicino ai clienti, più vicino ai mercati, più vicino a ciò che succede oggi. In questo senso usiamo il concetto di identità, quindi come un, uno strumento che ci permette di raccogliere una narrazione di sé, ma anche una riflessione sul sé, dove come diceva giustamente Sara, il sé è come dire, collegato fortemente a cosa si fa anche, in questo senso c'è una dialettica costante. E chi abbiamo sentito? Eh, abbiamo sentito persone diverse, abbiamo sentito persone diverse di cui proviamo a tracciare un profilo molto sintetico. Eh, potrete poi, se la cosa vi interessa, sul sito di Avoce trovate invece eh, molti più dettagli, molti più materiali, molti video ritratti, cioè proprio montaggi in cui si raccontano le storie delle, delle persone che abbiamo intervistato. Eh, però per provare a schematizzare, quindi a sintetizzare chi sono questi agricoltori e agricoltrici vi possiamo appunto dire, hanno già accennato Sara prima sono circa una, oltre 30 le persone che abbiamo intervistato in questi 5 anni eh, sono eh, soggetti con profili molto diversi molto diversi per dimensione dell'azienda cioè noi abbiamo piccole proprietà familiari ma anche grandi cooperative o grandi consorzi o imprese comunque medio grandi con tecnici agronomi tecnici enologi eh, per cui con anche una differenziazione di professionalità all'interno dell'azienda stessa diversi per filiera produttiva perché in particolare nel Parco Sud eh, dove abbiamo voluto provare a guardare a 360 gradi appunto, le diverse produzioni e quindi abbiamo trovato allevamenti da latte allevamenti da carne da latte eh, bovino vino da carne eh, apicoltura ortofrutta e trasformazione anche dell'agroalimentare risicoltura più apicoltura Floricoltura anche, poi lo specifico della vitivinicoltura invece nella Val Poschiavo e invece forme anche appunto diversificate della provincia di Como e anche forme in realtà di realtà di agriturismo e quindi anche con ristoro o alloggi. Poi sono soggetti molto diversi anche per generazione, già si è un po' accennato nelle cose che vi abbiamo detto. In particolare, noi abbiamo individuato e incontrato persone di seconda e terza generazione, cioè uomini, in particolare la seconda generazione ma soprattutto uomini non ce ne avevamo già Sara perché sono quelli delle classi diciamo, tra gli anni 40 e 70 quindi sono i figli della prima generazione di agricoltori che diventano, eh, che diventano conduttori diretti dopo la riforma agraria del 51 i figli di questa prima generazione nascono appunto tra gli anni 40 e 70, sono soprattutto uomini eh, che ereditano la terra quindi tra gli anni 70 e 80 hanno una formazione in genere superiore molto spesso di tecnico agraria, quindi studiano presso gli istituti tecnici agrari, qualcuno ha anche la laurea, ma sono pochi, eh, sono quasi sempre coniugati con donne che lavorano nel terziario, spesso part time, perché il resto del tempo lo lavorano invece in azienda, e oppure nel tempo vengono poi ricollocate direttamente a lavorare a tempo pieno in azienda anche le nuove. Sono genitori di figli che quasi sempre decidono di proseguire l'attività agricola e quindi di prendere in mano le aziende. E qui arriviamo quindi alla terza generazione, cioè a quegli agricoltori nati tra gli anni 70 e 90, ehm, quindi nipoti di quelli che nel 51 hanno iniziato a diventare proprietari di terra. Ehm, qui troviamo molte più donne, quindi sono ai più suddiviso, cioè diciamo, una maggiore suddivisione tra uomini e donne. Eh, anche qui arrivano quasi sempre all'attività agricola per provenienza familiare, cioè perché ereditano la terra o perché condividono questa eredità quindi questa proprietà eh, hanno sempre una formazione superiore non sempre agraria, spesso magari in una scuola o in un liceo e qua molto spesso anche una formazione universitaria, in alcuni casi anche un dottorato in agraria, proprio una formazione eh, molto qualificata sono poi diversi anche per profilo lavorativo e professionalità, L Abbiamo già accennato, abbiamo intervistato ungitori, ma anche appunto dei, dei casari, degli, eh, degli agronomi, degli, degli enologi, un apicoltore, quindi anche con professionalità molto diverse. E adesso dopo questa presentazione vi, vi, facciamo, vi facciamo vedere, vedere vi, vi proponiamo alcune facce, alcune voci, esatto. alcune storie esatto. e Sara esatto. vi, vi farà una piccola introduzione se sì. sono. Tenete presente che noi abbiamo selezionato tantissimo materiale dei brevi stralci, quindi sarà 2-3 minuti ogni, ogni settimana, dobbiamo far vedere cinque casi. E sul sito trovate tutto, quindi se vi appassiona l'argomento potete come dire, guardare tutto il materiale di ricerca e gli stracci che vi facciamo vedere sono quelli di cui vi abbiamo parlato fino ad adesso, ovvero di come pratiche e identità si incontrano e si, si amalgamano e come le persone definiscono se stesse sulla base proprio di queste, di queste pratiche. La, persona, la prima persona che andiamo a incontrare è Dario Vero, che è stato in assoluto il nostro primo intervistato per il progetto sugli imprenditori agricoli del Parco Agricolo Sud e ad vero insieme alla moglie Renata Lovati, eh, che è una, una bellissima, insomma, Renata in realtà, la, che era di, eredita la terra, e il padre gli ha fatto chiaramente capire che se non l'avesse sposata non sarebbe andato a lavorare su quella terra, quindi loro erano molto come dire, figli. Di, Certo, della cultura degli anni 70, molto lippi, molto liberi, invece il padre li ha messi subito di fronte a una certa semplicità: voi sposate o qui non se ne fa nulla. Quindi loro ereditano la terra, iniziano l'allevamento di vacche, avrebbero tantissimo voluto poter allevare le brune alpine, che sono come dire un. Uh, di vacche che sono soprattutto appunto, in alpeggio, ne abbiamo incontrate tante per esempio nelle montagne comasche, invece proprio per questioni economiche devono ripiegare sulle frisoni, forse le avete già viste quelle che hanno quelle macchie bianche e nere che sono soprattutto la maggior parte delle vacche da latte e non la vive, sono frisoni, non soltanto. Dal 2010 avviano una conversione al biologico. E quindi l'azienda inizia a cambiare le pratiche di lavoro attraverso appunto, una serie di protocolli che sono legati all'allevamento e alla produzione di latte di tipo biologico. E Dario Rivero ci fa, insomma, lo sentirete voi stessi ci racconta di, come, eh, di cosa vuol dire essere contadino, imprenditore agricolo e un nuovo contadino, ci, ci, ce, lo fa vedere, vedere, ce lo fa capire molto bene. Diciamo che c'è stata negli anni appunto, guerra, eh, un'evoluzione abbastanza grossa eh, appunto sul concetto di contadino, nel cioè senso che aveva assunto eh, una, una valenza sociale negativa al concetto di contadino, cioè il cioè, fronte all'Italia che andava avanti, l'Italia di 50-60, che si industrializzava. Il contadino era quello che stava indietro rispetto all'attività economica alla che evolveva. No? Si è cercato di ridare dignità al concetto di contadino introducendo il concetto dell'imprenditore agricolo, quindi valorizzando una figura professionale autonoma che faceva una serie di scelte autonome, giocandosi i suoi capitani, i sua sanità, la sua, sua norma, e quindi andando ecuparando a tutta quella pista fascia territoriale italiana, che è quella che ha determinato il boom e che è quella che ancora oggi determina la cura della nostra struttura economica produttiva, cioè tante piccole realtà, piccole e medie realtà diffusa. Quindi c'era questa idea che è stata molto apprezzata e attualmente è ancora molto apprezzata in campagna. Cioè, oggi uno si definisce in termini la vita. Ultimamente, e vi ricordo Ultimamente sulla spinta di, di riflessioni di tipo sociologico, sostanzialmente, no? perché quando è un sociologo, e poi comunque anche in Italia, se l'Università della Canaria, si riflette molto su questi aspetti sociologici, della trasformazione della società e della si è ripreso il concetto di contadino introducendo quell'aggettivo di nuovo, per valorizzare un aspetto sostanzialmente, che di fronte alla crisi grossa che ha colpito in tutto il mondo il settore agricolo, qual è quell'agricoltura che ha saputo meglio eh, rispondere ai fattori di crisi, no? È quell'agricoltura che ha legato il concetto di specializzazione, no? Cioè, quella che in qualche modo ha legato il concetto di imprenditoria, anche se siamo un po' morti su questa roba. No? Cioè dove la eh, specializzazione produttiva è stata portata al massimo, quella è quella che avrebbe più sofferto la eh, crisi economica. Quella è l'azienda in invece che ha meno sofferto, quella in cui gli elementi della contabilità, per esempio l'accoglienza, per esempio la vendita diretta, cioè il rapporto diretto con il consumatore, per esempio il non far troppo riferimento al mercato in termini di acquisizione dei beni primari per giustificare la produzione di beni di vendita, no? Ecco, quindi si è partiti da una crisi economica, quella che è l'azienda che ha risposto meglio alla crisi di mercato, ricreando una figura che è quella del nuovo contadino, che è quindi è quello che uno che ha recuperato degli elementi. Tipici delle storie, anche se di non che sono la complessità dell'insieme delle sue ricettature possibili. Per cui oggi, parlare di un nuovo contadino è superare quella visione contadinesca post bellica, che invece è una negativa, cioè quello che sta stato indietro, per andare a determinare la nuova figura che è quella che sia, quello che si adegua meglio alle condizioni trasformate di un'economia diversa. Quindi c'è un discorso storico molto profondo che viene sintetizzato in una sigla. Se tu conosci il discorso sociologico la sigla ha un senso, un nuovo contadino. Se non lo conosci dici ma no, perché quello dice così? Quindi è capire che ci sei il cioè, cioè, Molti rifiutano l'idea di essere un nuovo contadino. Ti dicono, ma come? Io sono venuto fuori allo no, soprattutto anziani, sono venuto fuori alla guerra. Mi dicevano, secondo il prezzo del sono riuscito a diventare su cui Mi vorrei chiamare un contadino, ma non esiste. Ma i contadini sono molto spesso gente che non ha riferimento storico per la nostra ma che ha realmente lì adesso, nella nostra città di adesso. Diciamo che c'è stata negli anni '2020, nel dopoguerra, dopo nel Ecco, avete capito che questo è il primo agricoltore che abbiamo incontrato, ci sembrava di partecipare a una lezione, cioè se ci fosse stato lui avrebbe fatto una lezione molto, come dire, più bella e interessante sicuramente della nostra. Eh, e quando possiamo ce lo portiamo. Qua. Esatto, proprio quando lo possiamo, portiamo. come dire, chiediamo sempre di partecipare agli incontri che facciamo. Eh, la seconda testimonianza è di Danilo Banfi, anche lui allevava vacca da, da latte, è uno dei delle poche aziende sopravvissute nella Valle d'Orona, il progetto quello che abbiamo fatto sulla, sulla Valle d'Orona, e eh, diciamo, eh, è stata un'azienda avviata dal padre negli anni 70 che i due fratelli hanno preso in mano e hanno portato avanti negli anni. Sono poi quelle tipiche figure importanti per, per la Lombardia di, o, diciamo, o per il Contadino. No, che affiancano all'attività del lavoro contadino o del lavoro come si definirà meglio imprenditore anche un lavoro che, per esempio, lavora nell'informatica, nel terziario avanzato. Quindi, quindi hanno questo doppio ruolo. E gestisce l'azienda insieme al fratello che lavora, come, eh, che lavora presso il consorzio Luna. E quindi si occupa di tema diverso, ma io insomma, eh, mentre lui ha a che fare con la stalla, il fratello invece ha a che fare con tutta la, la, eh, la produzione del foraggio che poi va ad impattare sulla stalla. Purtroppo mi devo definire un interdittore. Allora. Avrei preferito più essere chiamato ancora un contadino e, e dedicarmi, dedicarmi solo, solo al lavoro della terra non è così, cioè, però, purtroppo però obiettivamente eh, deve essere così insomma. Eh, L'agricoltura adesso non si può solo occupare solo della terra, ma, cioè deve avere una gestione di tante altre cose, cioè, devi, hai parecchie altre cose da seguire, eh, devi anche valutare no, di il discorso economico, dove investire quando investire, come gestire i soldi, come eh, quindi, obiettivamente si diventa un po' imprenditore, perché eh, eh, un agricoltore, se vuole andare avanti, deve continuamente spendere, eh, però mi fare anche attenzione a spendere. Quindi, l'imprenditore devi fare nel mondo. Eh, Purtroppo è preferito a volte dedicarmi esclusivamente all'agricoltura, ma è più... Eh, per me ho la passione, la cosa è sicuramente più da più soddisfazioni che non fare di passare ore in un ufficio cercare o in banca per il, per il finanziamento o in ufficio per fare determinate carte da presentare se per esempio sì, riusciti a tenere questa azienda se lei soltanto non avesse anche un altro lavoro? Cioè, so, soltanto non organizzato economicamente, solo i problemi, esatto, mm. problemi del lavoro No, no, perché noi abbiamo fatto Nessuno eh, diciamo, ci ha, ci ha appoggiato, appoggiato, non dico finanziariamente, ma appoggiato dal punto di vista di, proprio di dire hai fatto la scelta giusta quando abbiamo deciso di mettere in piedi questa struttura, perché nel 2008 eh, investire con un investitore in è una struttura che costa 4, non è ancora fatta, non per portare avanti un'attività agricola e, e aumentarla. All'epoca pochi l'avrebbero fatto, poi noi, vabbè, il sogno non era l'altro, ma siamo arrivati? Quindi, obiettivamente, adesso siamo in una situazione dove le difficoltà economiche sono parecchie. Eh, noi abbiamo questo. Nella nostra situazione, parlo, la situazione non è una cosa per tutti. Nella nostra situazione, cioè, noi eh, abbiamo costruito una stalla, un'azienda che. Grazie a padre per quello che ha fatto, ma no? questa struttura qui l'abbiamo messo in piedi noi negli ultimi sette anni, quindi eh, è stata gravosa economicamente, e lo sarà ancora per un po' di anni, quindi economicamente non so cosa sarà in realtà. Eh, ma... Ci mi sarebbe un'altra iscrizione, diciamo cioè, che il tempo corre, vorremmo farvi vedere anche altri, e quindi questo lo, lo, lo sappiamo. Eh, Uh, Cristina Binda, vorremmo presentare Cristina lei uh, fa parte del progetto che abbiamo uh -huh. realizzato per Agricoltrici per scelta, è il progetto che si svolge sulle montagne cromasche, dove abbiamo incontrato quasi esclusivamente, tra eh, in un caso, eh, donne che hanno scelto. Di fare agricoltura, di farlo in zone svantaggiate, eh, qui non si vedono esattamente le zone, in questi brevi stracci, ripeto, se vi interessa, invece sul sito c'è molto più materiale, e lei ha ereditato l'agriturismo, la, ha ereditato la, la cascina dalla, dai genitori, eh, e ha iniziato un percorso agrituristico dove eh, presenta soprattutto eh, i suoi piatti, la sua rivisitazione dei piatti ma dire, questa è una minima porzione del suo lavoro, nel senso che c'è tutta la gestione di cui lei parla molto bene la gestione dei prati, la gestione dei boschi la pulizia dei boschi e dei prati che ha a che fare con una, veramente un, un lavoro eh, importante, vive da sola in questo bellissimo, sì, sì, senza dubbio, eh, questa bellissima eh, vecchia costruzione tenuta molto molto bene, ma eh, come vedrete in una zona svantaggiata, le vive con i suoi due bambini, eh, che quotidianamente deve portare a scuola, quindi scendendo con un Range Rover eh, in una strada molto impervia, Dicendolo di giorno e di sera per portare i suoi bambini a scuola. E, e lei ci ha raccontato invece qual è la sua visione dell'agricoltura e la, la, la, la visione di se stessa. Io sono una di campo. E perché? Che differenza c'è? Eh, io ci credo molto, penso che. agricole, quindi spero che attraverso queste, queste, queste testimonianze sia anche più chiaro magari quello che ci siamo detti fino adesso. L'ultimo, l'ultimo, sì, moltissimo, l'ultimo lavoro che abbiamo fatto, è l'AQFD, che è un mungitore, è un, mungitore, un mungitore, è, che proviene dal Marocco, che vive in Italia ormai circa da circa 30 anni, lui ha una storia molto interessante, nel senso che lavora per una cooperativa... Che in Lombardia, che fornisce personale alle diverse aziende nel momento in cui non, non ce l'hanno, perché per esempio eh, sono in malattia, sono in maternità, non possono proseguire l'attività agricola, come ben sappiamo, è 306 tutti i giorni dell'anno, quindi c'è bisogno di personale costante. Eh, oppure stagionale. Esatto, eh, questa ricerca si differenzia un po' anche nei temi rispetto a quelli che abbiamo sentito fino ad adesso, vorrei dirvi che non nasce dal nulla, nasce però da un bellissimo lavoro che ormai viene fatto, che è stato fatto ormai da circa eh, due o tre anni, di una ricerca che la CIA, la Confederazione Italiana Agricoltura sta facendo insieme alla Facoltà di Agraria sulle coltivazioni degli agricoltori non comunitari in Lombardia e quindi chi sono questi agricoltori non comunitari, che cosa coltivano, quali sono le nuove coltivazioni che portano, quali sono le nuove pratiche. Quindi sono già due anni che ci sono dei rapporti annuali su questo tipo di, di, di, di, di nuova prospettiva e abbiamo potuto conoscere Rackley Fordy che ci ha dato insomma, un bello spaccato di quello che è il suo lavoro e ancora di più un'ospitalità eccezionale con sua figlia che vuole fare tutti i costi la non credo che come dire, non, non, non ce la farà da battere uno, non perché ci siano dei veti di, di nessun tipo, perché comunque credo che suo padre che fa questo lavoro da 30 anni si renda conto della fatica e del fatto che ti alzi alle 3 del mattino devi essere lì alle 4 del mattino devi banalmente, uh, muge dalle 170 alle 250 vacche la mattina è il pomeriggio mm -hmm. quindi è un, lavoro, un lavoro molto fa tutto da solo e quindi insomma per la fine è qualcosa di diverso però ce la si sta bene, non, non a, a di porno. Per il mondo di non esatto, quindi la moglie di due non e giovani. per il barare, sono molti forse che partano con barbari, sono qui. Per le come dicevo, non dice, oh, sta bene, non ci vuole il tempo. Io sono 3 anni, di sono detto, mi sono mi sono detto, mi Sogni, ci deve essere un lavoro partecipato e condiviso questa è una dire, delle riflessioni che abbiamo fatto sempre lavorando con il video lo stiamo facendo anche adesso in questo dipartimento con il lavoro su, sul su sesso San Giovanni ma diciamo l'abbiamo un po' rodato in, in, questa, in questa fase di lavoro sull'agricoltura eh, sono le sei io vorrei fare brevemente veramente molto brevemente delle conclusioni eh, spero che come dire, tutto questo lavoro di, di, di restituzione che abbiamo visto attraverso le testimonianze, eh, di cui poi voi avete visto soltanto come dire, le interviste, eh, diciamo il discorso diretto, poi ci sarebbero tutte le riprese del lavoro, le pratiche, quello è anche una, una parte importante. E essenzialmente ci ha fatto capire vorremmo dare delle conclusioni molto provvisorie provvisorie perché appunto è un lavoro in corso d'opera quindi crediamo che ogni piccola eh, nuova ricerca che riusciamo a fare che sia un'intervista, o un lavoro più consolidato ci dà la possibilità di scuovare nuovi modi, nuove pratiche nuove riflessioni sul lavoro agricolo in questo caso in Lombardia ma tenendo sempre presente che eh, è, ha orizzonti anche molto più ampi come veramente ci ha fatto vedere Mignolo eh, come vi dicevo prima, Van der Plöck ci dice che ci sono due modi di fare agricoltura, un modo contadino e un modo imprenditoriale e che ha delle caratteristiche specifiche. Quello che noi abbiamo visto nella nostra ricerca è che queste caratteristiche così ben delineate da, da Van der Plöck, sono molto più sfumate nel nostro lavoro di ricerca, non sono così suddivise, in particolar modo possiamo dirlo nel Parco Agricolo Sud dove c'è veramente una sovrapposizione di stili di impresa, di mh, piccole e medie aziende, di grandi aziende, per esempio c'è una delle più importanti, la più importante azienda di vacche eh, da carne della Lombardia che serve, come dire, la grande distribuzione organizzata. Però anche in quel caso, che è comunque un modo potremmo definire di fare agricoltura in modo imprenditoriale, non abbiamo notato come dire, eh, quello, mh, le caratteristiche così nette di cui mh, ci parlavamo, per esempio una disconnessione forte con la natura. Quello che invece notiamo sempre di più che, eh, è che c'è una forte riflessione, in questo senso rientriamo in questa idea della post contabilità, di tutti gli attori che sono coinvolti nell'allenamento, nella produzione, nella gestione della terra, di una maggiore attenzione alla sostenibilità della produzione. Questo chiaramente con modi e forme diverse. Eh, ma con l'idea di usare sempre meno fitofarmaci, sempre come dire, meno eh, pratiche invasive che rendano per esempio il suolo della terra non più fertile oppure con un'attenzione particolare alle fonti non rinnovabili, quindi dicevo prima il suolo, eh, la terra che mangia in generale ma particolare il suolo e l'acqua quindi noi ci siamo fatti un'idea che da una, quella che abbiamo chiamato la rivoluzione verde si passi invece a una rivoluzione di sistema dove quella rivoluzione di sistema è proprio l'idea di una sempre maggiore sostenibilità. E questo ha implicato strategie molto diverse sia per le piccole e medie aziende che per le grandi e medie aziende. Però quello che ci interessava mettere in evidenza, al di là delle, delle strategie di cambiamento, è perché è avvenuto questo cambio di paradigma e quello che noi abbiamo riscontrato è che una delle eh, fucile proprio di, di, di cambiamento sono stati i consumi che sono avvenuti e una riflessione sul consumo che è avvenuta nelle grandi città. Milano per esempio proprio con un cambio di attenzione, una maggiore attenzione per quello che è lo spazio rurale, per quello che è il mondo verde, seppur a volte... Letto in modo romantico, a volte un po' idealizzato, ma questo non è così importante, ha creato anche una serie di consumatori attenti, non soltanto a ciò che si mettono nello stomaco, ma anche alle pratiche questo, che comportano eh, la, la, la produzione di, di beni e di, di beni alimentari. E quindi, come dire, i cittadini eh, che insomma, le teorie. Le, forte dualismo tra la campagna e la città e invece dal nostro punto di vista trovano una forte interazione, cioè laddove i cittadini hanno comunque trovato stimoli e hanno comunque fatto una riflessione che ha comportato un cambio di consumo questi si sono riverberati a loro volta sulle pratiche degli agricoltori che ne hanno come dire, letto la dinamicità e ne hanno accolto il cambiamento e Ritorniamo ancora prima a questa idea delle, della pluralità di scelte, di quello che avviene in modo discontinuo e di come siano molto scelte contestuali. Eh, eh, vorremmo lasciare una decina di minuti per, per, per, per insomma, qualche riflessione, se avete voglia di farla con noi, se, se banalmente vi è piaciuto. Sì, delle domande, se vi è piaciuto il, il lavoro di ricerca. Io volevo chiedere se c'è un corso di piantazione del concetto di agricolo in città, come città come Milano, oppure può essere altre città, per esempio, della regione di Monte, Standia. Se nel senso eh, io vado in città e guardo c'è una mancanza verso Cioè dove vado al supermercato e non so dove quei prodotti vengono. Questa è la parte della sua impossibile. Andare al supermercato e non sapere so da dove arriva quel prodotto è unicamente impossibile. Anche al mercato hanno un obbligo di scrivere dove arriva il prodotto. La tracciabilità della fonte non vale solo per gli storici, ma vale anche per i produttori della filiera agroindustriale. È industrializzato, cioè ci pensiamo più o meno. Mm. Sì, ma in un caso, quanto come nell'altro, cioè là dove c'è la vendita diretta, anche questi agricoltori mm. che noi abbiamo incontrato, molti di loro hanno una vendita diretta in cascina oppure. Sono consorziati con altri agricoltori, ad esempio attraverso alcuni circuiti, consorzi appunto di vendita diretta, di, di commercio agro-solidale di, di appunto la rete dei, dei gas, dei, dei gruppi di acquisto. Anche le realtà più piccole, eh, abbiamo visto prima la fotografia del, di, di questi produttori, ad esempio queste che sono produttori, fanno ehm, ortofrutta in particolare piante selvatiche spontanee oppure questo che produce il eh, pollo brianzolo, eh, quindi è proprio una soluzione molto, vogliamo, molto artigianale, molto casalinga, hanno comunque tutti gli obblighi molto stretti dalla Comunità Europea sulla tracciabilità del prodotto alimentare che viene messo in vendita, tanto nella grande distribuzione quanto nella vendita diretta o attraverso i canali alternativi come internet piuttosto che i gruppi di acquisto, quindi da questo punto di vista diciamo che l'informazione sulla provenienza eh, e sulla lavorazione, come vengono macellati, no, questo è assolutamente eh, presente in tutte le realtà ma perché è un obbligo di legge per cui ci sono, sono degli elementi molto, molto vincolanti, anche se adesso si partecipa al mercato della domenica dove arriva, arrivano alcune realtà, anche queste piccole realtà hanno tutte un librone di informazioni molto precise su come si produce, come si lavora quel, quel determinato alimento che viene messo in vendita e lo stesso ha maggior ragione nella grande distribuzione. Altri, ad esempio questo è uno dei maggiori produttori di ortofrutta, un consorzio produttore di ortofrutta eh, per tutti i principali supermercati italiani. Lì intorno, vedete sullo sfondo del, dei campi dove loro stanno raccogliendo i cavoli, si vedono, vedono capannoni, perché qui siamo a, a Settala, in mezzo a uno dei centri nevalgici di GDO, di grande distribuzione logistica, e insieme alla logistica abbiamo il produttore che poi rifornisce a Selund, a Coff, Quindi in questo senso devo dire che appunto, è una cosa che loro ci raccontano sempre, che ormai parte del loro lavoro è anche quel tipo di lavoro, cioè rendere, costruire tutte le informazioni che sono necessarie per poter poi mettere in commercio, sia che si dia al consorzio, sia che si dia al consorzio di produttori di latte, perché quasi tutti loro non vengono, sì, magari vendono una piccola quantità direttamente di latte crudo in bottiglia, ma tendenzialmente vendono ai grandi consorzi che poi fanno la trasformazione. Della data centrale del latte, catalogo. In ogni caso devono sempre fornire informazioni molto dettagliate e complete. E, e, boh, è, se vuol un fare una no, internazionale, no, il fenomeno no, che crescita non, non ho dati quantitativi, eh, neanche in realtà storici, cioè, non so dire esattamente perché non abbiamo studiato in modo specifico questa rete, ma l'abbiamo intercettata sì, in alcune sì. delle realtà che abbiamo incontrato. Eh, quindi non so esattamente i numeri e appunto origine e diffusione a livello europeo ma anche nel, nel, nelle Americhe, nel Nord America in particolare eh, ed è appunto una rete di scambio di manodopera con ospitalità, con il meccanismo appunto dell'opera per cui eh, l'agricoltore ma anche l'agricoltore non formato, cioè, si può, ovviamente c'è poi un profilo che viene, che viene dettagliato, quindi in qualche modo come... Anche delle, come per gli Erasmus, cioè la selezione, poi quindi anche in funzione delle tue richieste, delle tue aspirazioni e delle domande, delle, delle possibilità delle offerte che ci sono, ci si incrociano poi eh, domanda e offerta e viene dato appunto subito alloggio in cambio di lavoro non, non retribuito e possono essere periodi più o meno lunghi in poste diverse. Appunto, per esempio mondo. Cristina Minda, quella. Agricoltrice che è sempre data una bellissima impervia, eh, aveva ospitato per diversi mesi un ragazzo neozelandese e poi eh, questo è un, molto bello perché poi si creano delle reti di lavoro, di affetto, di, di confronto proprio tra ciò che si può fare, ciò che si fa lì, ciò che si fa qui. E quindi abbiamo incontrato diversi, ma un'altra agricoltrice si chiama Irene di Carpegna, che non c'è in, in questi video. Cioè, la potete vedere sul, sempre sul nostro sito, anche lei utilizza moltissimo, ha eh, una rete di ragazzi che provengono da tutto il mondo e che poi chiaramente c'è un aspetto di, di, di vacanza anche, di, no? eh, come è giusto che sia, diciamo, dopo tutte le tue ore di lavoro ti fai anche un po' di vacanza. Tra l'altro la tab è davvero anche molto interessante come scambio di informazioni sì. di pratiche, non solo pratiche di produzione, ma soprattutto pratiche di vendita, vendita molto diverse. L'esempio di cui ci parlava prima Montorfano di questo nuovo consorzio che si è costruito tra consumatori e produttori anche per un controllo di qualità della filiera appunto è una pratica che ad esempio in Francia è molto praticata e addirittura per quanto riguarda il finanziamento ai produttori agricoli, cioè si creano dei consorzi tra consumatori e produttori che permettono anche il finanziamento, quindi di, di bypassare poi il finanziamento attraverso i canali bancari, ma costruire reti di questo tipo. Eh, in Italia si sta sperimentando alcune cose attraverso la rete dei gas, ad esempio proprio per i di Tarpegna ci raccontava di come loro stanno ristrutturando una parte della cascina mettendo un impianto fotovoltaico attraverso il finanziamento diretto di alcuni, di un gruppo di, di gasisti. Eh, per cui si crea questa sinergia e questi scambi internazionali in realtà permettono anche di eh, confrontarsi su pratiche diverse e quindi anche importare ed esportare pratiche. Ad esempio la rete di gas è una rete tipicamente italiana, in Germania o, in, o in, in Francia non sono costruite in questo modo, quindi ci sono poi anche invece insomma, esperienze che si possono esportare. tutta questa galassia di queste ricerche in realtà è un'idea parzialissima della, della prima anzi della, di una delle due prime e come ovvio se ci potete lo sanno meglio è ehm, un All'ombra di tutte le categorie che stiamo usando, sulla ricerca su successo San Giovanni, mi colpiscono delle risonanze perché tra i fattori di produzione, tra il lavoro capitale, non tende a pensare alla terra come immobile e invece c'è una velocità, di un grande cambiamento, una velocità di cambiamento straordinaria e anche un cambiamento in un senso che eh, diciamo così ambiguo quel, quel punto che Van der Bloch chiama disattivazione della terra, abbandono delle coltivazioni, insomma, che risuona le nostre dismissioni industriali così come la post spontaneità risuona al post-industriale. Mi ho ascoltato con molto interesse sia per tutta la, la prima parte, che è così per importante, sia per questa seconda, tra l'altro le fotografie sono molto diverse. Sì, le fotografie lavoriamo sì, da questo di progetto sì, è di no no adesso Roberto Giglio che è lo stesso che stava con la prima di Evoluzio invece è è stato stato ah, ah. di ha fatto quella su forse ha intravisto visto qualcosa ricerca in Loluna che avevano delle foto avevano di Evoluzio come fotografo no quello che dicevi però Roberta è molto vero l'abbiamo notato anche noi nel farsi del lavoro credo che in parte ci sia qualcosa legato proprio alla nostra regione che da sempre ha un connubio di figure, possiamo chiamare figure professionali che si incontrano, no? quindi quello che dicevo prima, l'operaio e il contadino, da sempre, come dire, eh, l'operaio, quando il contadino diventa operaio, mantiene una parte anche di presenza eh, su, una, se vuole, su una piccola porzione di, di terra e questa, questa transizione non avviene mai completamente, c'è sempre quindi una compenetrazione dei due ruoli qualcosa che abbiamo visto anche a Melfi, quando, quando dal greenfield, quando dal terreno verde, diciamo, eh, arriva l'industrializzazione, quelli che erano stati contadini eh, mantengono le loro proprietà e si allora, ritagliano anche degli spazi per poterle continuare a, a coltivare, quindi questo l'abbiamo visto, forse è una peculiarità, potremmo dire, tipicamente italiana, neanche lombarda tipicamente italiana. Eh, eh? Sì, sì, sul doppio lavoro. Sul doppio lavoro. Molto... Eh sì, infatti, grazie, si è scritto anche molto. E ci sono tante risonanze tra tutti i progetti che, che stiamo facendo. E... Mm. Sì. Sì. Ultima cosa, con quei discorsi che facevate un attimo fa, vi sì, per... sì. casellereste anche questi nella di post di questa eh, emergenza ehm. delle reti oppure una eh, no, stessione impropria no. non lo so, ah, scusami, non so, so. Ripeto, purtroppo li conosciamo molto poco li conosciamo intercettato io che quasi forse più per esperienza personale mm -hmm. che non per esperienza di studio nel senso che mm -hmm. ho conosciuto anche dei Buffer e la conosco come rete ma non. È. Ehm, quindi non mm -hmm. so quale sia appunto la sua storia e il suo sviluppo mm -hmm. Eh, Michele, io penso che ci sia una, eh, cioè che sicuramente se probabilmente la tua è un'esperienza che nasce più, più, più anticamente, credo cioè che sia in qualche modo legata, perché comunque ha questo forte spirito internazionalista, quindi probabilmente nasce in anni legati appunto agli anni 60 70. Eh, sicuramente credo che abbia avuto uno sviluppo contemporaneo assolutamente sovrapponibile e sovrapposto invece allo sviluppo appunto dell'interconnessione alla globalizzazione, cioè credo che ci sia senz'altro una sovrapposizione dei due, dei due fenomeni. Intanto credo che sarebbe davvero più interessante, forse, eh, forse, eh, non, forse ma, ma, ma azzardo, fa parte di tutti quelle eh, diciamo che nascono dopo la seconda guerra mondiale per il mantenimento della pace sì, ma credo, eh, su questo bisognerebbe per esempio non so l'Erasmus stesso nasce un po' con questa, con questa idea il Socrates dopo ma anche tutti quei progetti per esempio di intercultura in cui gli studenti vanno un anno all'estero ancora quando sono eh, diciamo nelle scuole superiori eh, quindi credo che nasca all'interno di questo un movimento più ampio di mantenimento della pace, che nasce proprio dal conoscersi, probabilmente, da scambiarsi pratiche, idee, vita vissuta, da diventare amici. Sì, sì, Esiste sì. Un, sito, un, <ride> un sito, che poi è quello che si, si, po si, si, si, usa, usa, cultura, si usa, cultura, esatto. esatto. Sia ha, si ha un po' questa, questa, questa esperienza in Italia. Cioè c'è la rete italiana e poi c'è quella. Che, che ci ha colpito molto è che per esempio nel caso di Cristina Lida non soltanto questo ragazzo neone è stato accolto da lei che è giovane vedete quindi, ma anche dai genitori che in quasi come dire no, sono proprio insomma cioè, si è aperto un, uno spaccato sì, familiare che fa la, l'azienda la, accoglie fisicamente beh, sì, in casa propria cioè sì, non sì, sempre sì. c'è la possibilità di avere un appartamento quindi no, in genere sono ospiti esattamente con la soluzione dell'opera esatto sì, quindi c'è proprio anche vivenza, video, però se volete saperne di più potete andare a cercare su hanno anche una pagina Facebook anche loro. Bene, grazie, grazie. grazie.